Sì raga, l'avete letto dal titolo, l'ho preso anch'io Guarda, per un attimo ho avuto paura che fosse solamente il ragno ed aver floppato immensamente L'ho dovuto prendere a parte il ragno perché come sapete l'Aston è leggermente più largo di tutti gli altri microfoni Quindi entra solamente nel suo apposito anti-shock Ok c'è il logo dell'Aston Niente di più semplice questi qui andranno allargati per infilare dentro il microfono Il classico disegno che mi mandano sempre Anche loro mi hanno preso per ritardato evidentemente Dopo mi metto a colorarlo Però potrebbero cambiarli ogni tanto questi disegni Sono sempre uguali Che poi in realtà è la storia di La mamma regala una chitarra alla bambina Però ci esce dentro anche un gatto Lei è arrabbiata E la mamma pensa di regalargli un computer E poi arriva un signore fantastico Lei si innamora e gli canta una canzone Eccolo qui Tutto molto spaziale Molto aeronautico Il logo mi sembra molto quello dell'aeronautica militare Con queste ali Ho preso l'origin Non ho preso lo spirit Che lo spirit tanto è molto più medioso Letto e nel caso lo vado a fare io L'ho ordinato Mi è arrivato tipo dopo un mese Perché erano finiti Tanto che vanno a ruba sti microfoni Il primo della serie perfetta Qualità prezzo dicono che sia imbattibile Oh Oh Oh. Come ben sapete se guardate le mie live L'arte dell'audio Vediamo Sono molto scettico raga eh. Ve lo dico Mi si è rotto il Neumann TLM103 Un adesivo La spilletta della quale si parla tanto Che potrei mettere sul giacchetto in pelle quando vado in moto Peccato che non ho una moto E il giacchetto in pelle Neanche Thank you E eh, comunque altri microfoni sta roba qui Nada non ce l'hanno Si è rotto appunto il mio microfono E avevo intenzione di prenderne un altro E mi hanno detto prendi l'aston prendi l'aston Me l'ha detto il mondo e io ho fatto. Se mi dicono di buttarmi in un burrone, mi ci butto. Pesa un sacco. Ora ci faccio. Sollevamento Ok sì Non c'è il fattore wow È come me l'aspettavo Qua possiamo scegliere di dargli meno 10 oppure 0 Qui c'è un filtro sulle basse che è già inserito Non so se si vede Però io preferisco lasciarlo lineare Qua dietro c'è The Art of Audio di nuovo Eh dicevo a livello di confezione sono Ah ma questa è vuota Stavo per dare Ma è distrutta Però si vede che ci tengono comunque Ti lasciano la, la firma del direttore dell'azienda Con una lettera all'acquirente James Young dove ti fa una breve descrizione del prodotto Ti lasciano la spilla Insomma Per quello che paghi Mi bastava solo la spilla Allora Vediamo un pochino di aprirlo allora, Si va dentro Si monta Beh come microfono comunque si presenta bene raga Mi piace un sacco la texture Del fondo Piuttosto piccolo ma pesa un sacco È un caro armato da guerra Ok, questo è tutto in gomma In genere c'hanno la retina Invece no, tutto gomma questo Tiene bene, tiene bene Non dovrebbe dare fastidio Raga, logo ovunque Guardate qua Te lo vogliono proprio far sognare la notte il logo Allora dunque, se io lo monto così Lo devo mettere così Viene così in sostanza Boom, montiamolo vi ammetto raga che fa un po' male levarlo, eh. veramente Per quanto possa essere comunque è un microfono che volevo sostituire in quanto volevo un ascolto più medio-basso E questo è molto alto, cioè tende a fare voci molto acide Però è il microfono dei miei sogni, l'ho sempre voluto e al momento che mi arrivò io avevo realizzato ogni mio desiderio Già col Sony sarà diverso, il Sony sarà un'esigenza Questo era un punto di arrivo per me E quindi salutarlo è, è brutto male. Però ogni cosa necessita di una fine per vivere ancora. Andiamo in progetto, vediamo che è successo. Abbiamo registrato con mio fratello quattro voci, come vedete. Normale, bassa, alta e sussurrata. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è la prova con il microfono Aston Origin. Allora, le basse sono un po' carenti e me lo immaginavo. Vengo da, comunque da un ascolto Neumann. Quindi dovrò fare attenzione nel tagliarle. Però mi facilita la cosa, di là dovevo togliere un po'. Questa è una prova con... Apriamo un po' un pro Q per vedere un pochino le onde. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. C'è un bel buco sulle 2000-2005. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin.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 Questa è una prova con il microfono Aston. Ok, ci siamo più avvicinati a quello che è il mio punto di partenza con il Neumann. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Sentite che è molto più calda e dinamica la voce. Questa è una prova con il microfono Aston. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è una prova con il microfono Aston Origin. Questa è, prova Origin. Questa è la prova. Facciamo così Io farei una roba Come si fa? Vediamo un pochino Più Salva preset Aston Dovrebbe rimanere, no? Così almeno Come punto di partenza Glielo do sempre Vediamo un po' Figo Mai fatto ste robe? Però ha senso Cioè ogni volta Se no dovrei farlo E ho risolto ho risolto raga Allora il discorso è questo qua Mi dite che l'Aston è un super microfono Tutti persino Damon Lewis Il mio caro amico produttore mi dice Compralo, compralo, compralo, compralo E te ne innamorerai E io gli ho sempre detto Ma fra guarda che sono molto scettico su questo microfono qua Per forza di cose l'ho dovuto comprare veramente Mi sono innamorato di questo microfono No Come ho detto a lui Andrò comunque sia poi a prendere il Sony C100 Però lo avrei preso al posto del Neumann Questo sì questo sì perché gli basta poco per raggiungere la sua potenzialità E lo fa con 250 euro Mentre quello lì costa 1100 Quindi bella per Aston Che per farsi conoscere eventualmente Non, non lo so, penso Vendo questi microfoni a bassissimo prezzo E sono microfoni ottimi Se volete registrare bene, super bene Vi consiglio, vi consiglio assolutamente di prendere l'Aston Quindi lo consiglio? Assolutamente sì Lo terrò? Assolutamente no Al prossimo video Bella